Thank <music> you. I sistemi di drenaggio urbano sostenibile sono quell'insieme di azioni che mirano a eh, ristabilire eh, il naturale ciclo dell'acqua in ambito urbano. Eh, attraverso oh, una serie di azioni eh, possiamo controllare il rallentamento del deflusso delle acque, quindi il cosiddetto runoff, eh, possiamo controllare l'infiltrazione dell'acqua nei, nei suoli per eh, drenarla e eh, eventualmente e riutilizzarla. Tra questi sistemi eh, abbiamo le pavimentazioni permeabili che sono ehm che possono essere di diverso materiale, eh, naturale o meno, eh, possono essere permeabili o semipermeabili. Eh, in natura e in commercio ne abbiamo una, eh, una varietà piuttosto elevata e rispetto a eh, situazioni diverse rispondono all'esigenza appunto di drenaggio urbano sostenibile. Tra queste eh, ne ricordiamo qualcuna ehm, tra le superfici naturali, abbiamo i prati, abbiamo le ghiaie, eh, superfici semipermeabili, possono essere calcestre, possono essere terre stabilizzate, oppure andiamo su eh, pavimentazioni modulari, eh, le, i classici grigliati alveolari in calcestruzzo o eh, in plastica che permettono appunto il drenaggio delle acque, l'infiltrazione nel suolo. Inoltre abbiamo la gomma antitrauma permeabile che consente di realizzare in ambito urbanizzato dei playground, quindi dei campi gioco con una superficie permeabile che garantisce appunto l'infiltrazione delle acque nel suolo.